Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, questo è un video molto improvvisato e molto veloce solo per mettervi al corrente che oggi mi è arrivato direttamente dalla Cina con FedEx questo pacco dalla Freewell contenente i filtri per lui, il DJI Avata e sicuramente sono quegli accessori di cui si ha tanto bisogno poi il marchio Freewell è probabilmente il marchio più utilizzato sui droni e ci danno appunto tanta qualità ma al giusto prezzo. Eh, I prodotti Freewell ragazzi sono incredibili perché per ogni drone fanno veramente qualsiasi tipo di filtro, quindi per qualsiasi utilizzo e per qualsiasi tipo di necessità. Eh, e ragazzi eh, non so cosa mi abbiano mandato, adesso andiamo a aprire velocemente il pacco per vedere che tipo di filtri hanno per adesso eh, prodotto per il DJI Avata. Eh, vi lascio qua sotto i link per acquistarli su Amazon perché comunque i prodotti Freewell eh, hanno anche di vantaggio questo che sono disponibili direttamente da Freewell su Amazon quindi è eh, una cosa eh, da non sottovalutare perché una volta che loro sono disponibili eh, direttamente nello store Amazon sono anche eh, in consegna eh, velocissima e questo è sicuramente un, un vantaggio in più. Eh, non so se attualmente sono già disponibili, vi lascio il link, poi se non sono disponibili è perché non sono ancora stati caricati eh, nello store di Amazon. Comunque voi teneteli d'occhio dal mio link e eh, eh, se non ci sono attualmente lo saranno in seguito. Andiamo a aprire il pacco protettivo e troviamo subito una scatoletta con il filtro polarizzato eh, PL. Troviamo un'altra scatoletta col filtro UV. E poi troviamo una scatoletta un po' più grande con i classici ND. Abbiamo ND8, ND16, ND32, ND64. Quindi il kit completo, quello più utilizzato sicuramente. Eh, e poi, vabbè, quelli più adatti ovviamente per un drone di questo tipo, perché parliamo di un CineVoop. quindi non è un drone fotografico dove si potrebbero utilizzare altri tipi ancora di filtri. Lui rimane un CineVoop. e sicuramente questi sono i filtri più adatti a questa tipologia di droni andiamo ad aprire la confezione per vedere la qualità costruttiva che hanno questi filtri che è sicuramente ottima per quanto riguarda i filtri della freewell quindi apriamo ed eccoli qua con sopra la loro pellicola protettiva anche per quanto riguarda il vetro trasparente del case trasporta filtri ed ecco qua i filtri nd per il dji avata andiamo a tirarne fuori uno e guardare ragazzi guardate che qualità eh, i prodotti Freewell sono davvero incredibili perché ci danno davvero un rapporto qualità prezzo pazzesco cioè sono filtri di altissimo livello ma rimangono ad un prezzo sicuramente molto accessibile eh, per la qualità che ci viene fornita. Questi sono i filtri ND, andiamo ad aprire gli altri, questo è il filtro UV eccolo qua, piccolo case, questo è un case diverso perché qua abbiamo un unico filtro guardate che bello, tac e abbiamo il filtro UV, eh, la qualità rimane sempre spettacolare ma un case un pochino diverso perché qua ovviamente i filtri all'interno sono di meno e poi andiamo a guardare quello PL, quello polarizzato, andiamo a aprire anche lui, abbiamo la stessa confezione di quello UV ed ecco qua il filtro UV spettacolo, spettacolo ragazzi, bellissimi! E poi all'interno di ogni confezione comunque abbiamo sempre anche il panno in microfibra per pulire i filtri prima di andarli ad installare sui nostri dispositivi. Quindi ragazzi questo era solo un piccolo video per farvi vedere eh, cosa è già pronto dalla Freewell per lui, il DJI Avata. Quindi presto rivedremo sul canale eh, perché comunque è davvero interessante provare i filtri soprattutto molto molto utili in tantissime situazioni perché... Queste piccole fotocamere eh, soffrono ovviamente tanto la luce perché sono davvero molto, molto piccole e utilizzare filtri di questo tipo ci dà tantissimi vantaggi. Quindi, se questo mio video in cui vi ho portato eh, questo unboxing veloce qua improvvisato in questa location dove stavo facendo volare il DJI Avata è piaciuto e vi sta a tutti, lasciatemi un grosso pollice su. Seguitemi su Instagram dove porto tante novità, spoiler, spoiler anche delle location tipo questa dove vengo a far volare i miei droni. Sempre, se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte